Bentrovati da Gerardo Paterna per il blog gerardopaterna.com. Un nuovo hangout oggi, parliamo di. Eh, comunicazione visiva nel settore immobiliare, quindi eh, tante informazioni utili, quindi dal punto di vista proprio eh, dell'immagine, se vogliamo per l'agente immobiliare. Lo facciamo con uno specialista del settore, un brand designer eh, che ho scoperto eh, così girovagando su eh, LinkedIn. Sto parlando eh, dell'amico ormai eh, Cristiano Guerra che salutiamo. Ciao Cristiano, ben trovato! ciao Gerardo, ciao a tutti Bene. allora Cristiano Guerra chi è? in sostanza aiuta da 20 anni circa professionisti ed aziende a comunicare con le immagini. Eh, Cristiano ha eh, lavorato per importanti agenzie su progetti eh, che hanno coinvolto marchi di rilevanza nazionale e internazionale, stiamo parlando di eh, Erg, L'Espresso, Loveable e molti altri. Quindi direi di partire subito con qualche eh, domanda così da cominciare ad esplorare questo mondo per noi eh, inedito. No? E, allora Cristiano, cosa intendiamo intanto per comunicazione visiva e quali sono almeno tre vantaggi che derivano da un'efficace comunicazione visiva? Allora, la comunicazione visiva ehm, è tutto ciò che comprende ehm, quello che noi possiamo vedere semplicemente. Quindi, comprende, possiamo dire che parte dal logo, diciamo quando parliamo di comunicazione visiva abbiamo tutti in mente un logo, ma comprende anche le fotografie, fotografia, non so, nostra del nostro viso piuttosto che le fotografie che utilizziamo per comunicare, comprende le grafiche, quindi dalle infografiche ai vari grafici, a, non lo so, schemi, tabelle. Per chi usa Instagram per esempio, eh, Instagram è un social che si basa proprio sulla comunicazione visiva e lì sono nati altri, eh, tipi di, di, di, di comunicazione che sono per esempio le citazioni grafiche che sono sai, le, le frasi prese da autori famosi impaginate magari con Canva che, sì. che è un tools okay. e, e quello funziona molto per esempio su, su Instagram eh, anche appunto allora, tutti i testi per esempio che vengono impaginati in un certo modo anche quella è comunicazione visiva in effetti in un certo modo anche i i testi in generale, che ne so, le email, per esempio, anche quelle possono essere comunicazione visiva, perché le email, in base a come sono strutturate, possono comunicare o meno eh, alcuni concetti tipo la pulizia, eh, il tipo di, di struttura visiva aiuta alla leggibilità anche, per esempio. Quindi eh, la comunicazione visiva è un qualcosa che poi si inserisce all'interno della comunicazione. Generale. In maniera più ampia, sì. quali sono i vantaggi principali da, che derivano da una efficace comunicazione visiva? Parliamo, diciamo, a uh, imprenditori e professionisti, eh? piccoli imprenditori e professionisti. Allora, ehm, ci sono diversi vantaggi. Allora, una delle funzioni, diciamo, la, la principale funzione della comunicazione visiva è attirare l'attenzione, agganciare. Eh, tu sei su LinkedIn, stai guardando il feed a un certo punto ti fermi perché vedi un'immagine che ti che cattura l'attenzione non hai ancora capito perché ma ti interrompe un attimo, ti cattura l'attenzione a quel punto l'immagine deve essere eh, pensata e strutturata per portarti a leggere quello che c'è sotto l'immagine che di solito è un titolo per esempio e poi il titolo ti porterà a leggere il testo eccetera la funzione principale è questa, una, una comunicazione eh, visiva ben strutturata eh, serve proprio a questo eh, una, un secondo vantaggio del, del, di tutti i contenuti visivi è il creare se, se sono fatti bene creano fiducia rispetto al brand cioè tu utilizzi delle fotografie eh, per comunicare, se le utilizzi nella maniera corretta costruisci la fiducia eh, verso il tuo pubblico, verso i tuoi clienti. Eh, un altro vantaggio è, è che la comunicazione visiva, a colpo d'occhio, ti permette di posizionarti o distinguerti dalla concorrenza. Questa è un po' più complessa da, da comprendere e da, da attuare, però con, con, un, eh, con uno studio ad hoc eh, si può arrivare a, a, questo, a questo livello, insomma. Un, un altro vantaggio è la memorabilità per esempio, se si struttura bene una comunicazione visiva nel tempo sì. ehm, attraverso la ripetizione per esempio di alcuni colori, di alcune forme, di, di alcuni linguaggi visivi ehm, è possibile creare un, un dialogo eh, regolare appunto nel tempo e quindi ehm, alimentare appunto la fiducia e la memorabilità del, del tuo brand nella mente del, del tuo interlocutore chiaro eh, volevo cominciare eh, a smontare qualche eh, convinzione eh, per eh, il professionista il piccolo imprenditore logo sì o logo no e eh, quando è davvero necessario dotarsi di un logo? Allora questa cosa è una cosa che, mh, è, è per cui mi odiano tutti i miei colleghi nel senso che eh, tutti i graphic designer dicono ah, No, il logo è la soluzione di tutti i mali, ti serve a, a comunicare qualsiasi cosa perché rappresenta un brand, no? eh, e quindi di solito cosa si fa? Okay, C'è una persona che ha personal branding, quindi comunica il, il proprio brand, eh, di solito chiede a un graphic designer di fare un logo, il graphic designer fa un logo con un bel marchio, il simbolo, nome e cognome, lo consegna e sono tutti contenti. Ecco, secondo me questa cosa non funziona. O meglio, ehm, io mi sono sempre chiesto perché una persona dovrebbe nascondersi dietro un logo quando il suo viso comunica molto meglio l'identità di, di, di qualsiasi logo. Cioè, se io dovessi fare un, un logo cristiano guerra, Faccio un logo, faccio un simbolo, ok, e te lo metto davanti. Poi ti metto davanti la mia faccia il mio viso. Delle due, qual è la cosa che ti ricorda di più? No, sicuramente il viso, vero? è vero, è chiaro. Il viso, ma, ma perché cioè, identifica proprio la mia persona. Certo. Ha più dettagli di qualsiasi logo, è più espressivo di qualsiasi logo e quindi io porto avanti questa battaglia per cui eh, dico a tutti che se hanno un personal brand e eh, comunicano con il loro nome e cognome, non hanno bisogno di un marchio, di un simbolo, non devono nascondersi dietro un marchio, devono mostrare la propria faccia, quindi una bella foto professionale affiancata dal nome e dal cognome, semplicissimo. È sufficiente. Trovare eh, magari un font leggibile. Esatto, un font leggibile senza troppi giochi belli. <ride> sì, Esatto, sì. che distraggono e, okay. e, e basta, la comunicazione si struttura così. Eh, Caso diverso invece se tu hai un'azienda, hai un prodotto, hai un servizio, allora in quel caso non è una persona, quindi un logo aiuta a eh, memorizzare meglio il nome, piuttosto che l'identità di, di, di quel prodotto, eh, piuttosto che i valori legati a quell'azienda, allora in quel caso sì che ci vuole un logo, un simbolo, un marchio, poi si vede qual è la, la soluzione migliore. Da eh, esperto di comunicazione visiva e estraneo al settore eh, immobiliare, che dirti mm -hmm. sei fatto tu degli agenti immobiliari eh, e delle aziende che lavorano nell'immobiliare da un punto di vista ovviamente eh, grafico e di, e di comunicazione? Allora, ehm, guarda, ti, ti dico, io in, negli ultimi dieci anni ho cambiato cinque case quindi ho avuto un po' anche Vabbè, a che fare è con... Una bella esperienza esatto, esatto. No, ho conosciuto tante persone ehm, ti dico a livello di brand ehm, io dopo aver cambiato l'ultima casa ho... mi, mi sono fatto amico un agente immobiliare no? cioè, l'ultima persona che, che mi ha seguito un po' per la casa è diventato mio amico. In realtà poi non l'ho non, non me l'ha venduta lui, nel senso che poi, vabbè, ok, un altro motivo. Però. Siete, siete rimasti amici in questo modo. Siamo rimasti <ride> esatto. Sì, sì, quando sì, quando sì. sì. E, e niente, no, io quello che, cioè, quando io adesso penso ad agente immobiliare, penso a questo mio amico. Quindi, io, agente immobiliare, ho in mente un amico, la figura di un amico. Prima di conoscere lui diciamo che invece l'immagine era quella di un venditore che comunque non mi conosceva eh, e quindi doveva fare solo i suoi interessi, Io, cioè immaginavo di essere comunque una pedina all'interno del suo business e finisce lì e poi doveva essere comunque, cioè il rapporto è sempre stato un rapporto molto veloce sì. con, con queste persone, quindi ti dico rapporto abbastanza freddo nessuno, si è, diciamo che si è mai, eh, nessuno di, delle persone che ho incontrato io, ha mai costruito il, il proprio personal brand, quindi diciamo che non, non sì, parlavo con questa persona, ma non avevo la, la, la percezione che lui mi, mi stesse parlando per se stesso, cioè non, non so se riesco a, certo. a spiegare. era un Parlò... per parlare con una terza persona non presente. <ride> sì, esatto, parlavo un po' per conto del, del suo marchio, mi diceva che no, le cose funzionano così, si fanno così, però sentivo la mancanza proprio di un, un, di un rapporto più umano, che è una cosa che, che ovviamente poi soprattutto in, in, in questi contesti in cui c'è di, cioè di mezzo il denaro, cioè di, sì. ci sono di mezzo valori importanti, sai se, se hai la sensazione che tutto si basa su una transazione eh, il rapporto insomma rimane sempre un po' freddo, fa sempre i calcoli sul, sul, sul, certo. sullo spendere meno e secondo me non è il modo giusto di rapportarsi con, con i clienti. Con i clienti secondo me bisogna costruire un rapporto che sarà comunque okay, un rapporto che si basa sulla transazione, però deve essere un rapporto umano. Certo. devo sentire che dall'altra parte c'è una persona e non un passacarte piuttosto che uno che a fine mese deve, deve fare un obiettivo certo. esatto. chiaro chiaro Tornando un attimo ai loghi, a parte vabbè, i grandi, grandi marchi, le grandi aziende del settore immobiliare, eh, ci sono una miriade di, piccoli, eh, di piccole agenzie territoriali e, mm -hmm. con, che hanno adottato per dire, loghi eh, pieni di eh, casette, eh, chiavi, eh, strette di mano, eh, tetti eh, e chi più ne ha più, più ne metta. C'è ecco. modo di uscire un po' fuori da questo eh, tunnel grafico abbastanza? Ovvio? Sì, allora, il, um, quello che si fa di solito, questo capita non solo nel, nel tuo settore, ma un po' in tutti i settori. Uno ha bisogno di fare un logo per la, per la sua azienda, allora dice, ok, io mi occupo di consulenza finanziaria, ok, allora utilizzo il grafico che va verso l'alto, la freccetta, sì. che però sono tutte immagini. Eh, ok, che rappresentano in qualche modo quel settore, ma lo utilizzano tutti. Il problema è quello: non è il problema che non funzionano o non hanno senso, hanno senso, ma lo utilizzano tutti. Quindi io devo fare un lavoro per cui ehm, arrivo a differenziarmi anche con l'immagine. Eh, quindi, quando io faccio una ricerca per un logo all'interno di, di un contesto, di un, di un mercato abbastanza affollato, cerco sempre di arrivare una sintesi visiva che vada un po' al di fuori del, della, della solita iconografia di, di quel mercato eh, non è semplice e a volte è difficile anche eh, spiegare al cliente perché hai fatto quelle scelte eh, però se, se tu hai fatto un percorso per arrivare a fare quella scelta la spieghi al cliente, gli spieghi che comunque eh, il risultato è un, un, un logo diverso e quindi in automatico spicca eh, tra, tra gli altri, quello cioè, è, è, diciamo, è, un, è un bel obiettivo e si dovrebbe fare così, è un po' una questione di posizionamento, allora io quando faccio i loghi, eh, consegno dei report, no? faccio un'analisi di posizionamento visivo, cosa vuol dire? Prendo, faccio una tabella, prendo tutti i loghi dei concorrenti, li inserisco all'interno di questa tabella e Trovo lo spazio, o meglio, vado a vedere dove c'è lo spazio libero dal punto di vista visivo eh, per costruire un logo diverso dagli altri. Ehm, poi magari questa cosa te la posso mandare così la puoi condividere. Sì, sì. Magari potremmo diciamo, fare un, un hangout specifico proprio sulla costruzione del logo anche. Magari sì. sull'uso del colore. Uh, sulle linee insomma credo che avremmo di cui tante cose di cui discutere ecco sì sì, sì sì poi tra l'altro quelle cose poi alla fine sono la parte finale della, della costruzione okay, okay. Linee, le linee il colore, tanti partono da quello in realtà sono solo un mezzo per, per esprimere dei, dei, dei contenuti diversi, sì, poi vabbè lo, lo spiegheremo dai in un altro ringrazio. Assolutamente, assolutamente, allora io ho scoperto uh, uh, Cristiano perché eh, su LinkedIn ha cominciato a un certo eh, momento a pubblicare il, uh, una serie di loghi famosi uh, ma semplicemente reinterpretati secondo il, uh, il suo stile e quindi ho detto ma perché non facciamo questa cosa anche nell'immobiliare quindi da un lato chiederò a Cristiano di recensire un brand quindi in qualche modo dare un significato verbale alla, alla rappresentazione a ciò che rappresenta quel, quel brand attraverso le immagini le linee i colori dall'altro chiederò a Cristiano poi di così reinterpretarlo Fisicamente, facciamo questo gioco eh, per, per, per vedere anche eh, che tipo di gradimento eh, può venire fuori, è un gioco che riserviamo questa, a questa community e facciamo eh, così fare uno sforzo di, di creatività e, e, e fantasia a Cristiano. Cosa Dai, volentieri! Dico? Sì, sì, sì, volentieri. Poi può essere interessante anche per ragionare sul, sul proprio logo, se qualcuno sta pensando di, certo. di rifarlo. Sì, perché specifichiamolo, cioè volendo ti possono ingaggiare, voglio dire, no? Ah, Sì, perché... <ride> sì, sì, sì nel senso il mio lavoro, io mi occupo di, di costruzione del, del brand dal sì. punto di vista visivo, quindi okay. i loghi fanno parte del mio lavoro assieme a, ad altre espressioni visive. Certo. Comunque sì, il logo è uno degli elementi su cui lavoro spesso. E, dai, volentieri, facendo questo gioco poi posso, mi è facile anche spiegare delle, delle cose interessanti legate alla ricerca dei segni giusti dei colori giusti o de delle espressioni giuste benissimo, allora eh, darci un'anticipazione, questa settimana partiamo con un brand che hai scelto che è che è un brand, non so se lo conoscete, Remax si chiama Ah, Remax, Remax, sì, sì certo, ah, bene, Remax, certo. Remax. Sì, okay. sì, sì, Remax, Remax, ok, sì, magari okay. l'avete visto. Una eh. Questa è una sfida eh, fra, fra colori, mongolfiere, e, sì. e, voglio dire, sì, sì, sì, sì, e slash tra <ride> i caratteri, sarà interessante. Capire sì, sì, cosa, sì. cosa per te rappresenta, cosa comunica e magari capire anche così. Siamo curiosi di vedere la tua reinterpretazione di questo logo. Vai, perfetto. <ride> allora, analizziamo insieme il logo Remax. Eh, probabilmente conoscete tutti la storia. Nel 1978, durante un famoso festival americano di Mongolfiere, alcuni affiliati Remax del New Messico fanno volare una mongolfiera col logo e i colori Remax alla casa madre di Denver piace questa immagine della mongolfiera col, col loro logo in alto nel cielo e crea questa illustrazione eh, che vedete che diventerà poi il loro marchio analizziamo questo logo ha dei significati positivi che sono eh, volare alto visione ampia portare lontano la libertà, ma anche eh, dei significati negativi, che sono pallone gonfiato, tutta aria, niente sostanza, no controllo, sono dei significati, dei significati che diamo noi eh, secondo la nostra esperienza e, e la nostra cultura. Ma c'è un, uh, un elemento che rende vincente questo logo, ed è il fatto che è diverso. Nella nostra mente si posiziona lontano da tutti quei loghi di agenzie immobiliari con le solite immagini stereotipate quei palazzi, la chiave, la casetta, i tetti sono tutte immagini che ci dicono che queste agenzie sono tutte uguali mentre l'immagine a mongolfiera eh, è diversa quindi posiziona Remax in un altro punto del, del, della nostra mente poi starà a Remax comunicare in cosa sta la sua diversità ma nella nostra mente appunto ha già conquistato uno spazio tutto suo sopra tutti gli altri come appunto sottolinea anche il loro slogan l'anno scorso poi Remax fa il restyling del logo eh, lo migliora e lo semplifica questo perché da un test su 20.000 clienti scoprì che più del 51% eh, pensava che il logo fosse vecchio e più del 64% che la mongolfiera fosse poco moderna quindi, cosa fa? Analizza i segni distintivi del vecchio logo, che sono i colori rosso e blu, lo slash rosso nella parola REMAX e la, la scritta in stampatello maiuscolo, e li mantiene anche nel nuovo logo. Semplifica l'immagine della mongolfiera e il logotipo, cioè le lettere che compongono la parola REMAX. Perché semplifica? Perché il logo ormai è conosciuto e quindi può eliminare i dettagli descrittivi più piccoli e rimanere più leggibile quando viene riprodotto in piccolo, per esempio sugli schermi dei cellulari. Se state progettando il vostro logo vi lascio alcune domande che possono esservi utili per evitare di basarvi solo sul fatto che sia bello o meno, che tra l'altro è un giudizio personale. Quindi eh, chiedetevi, ha un elemento differenziante? come nel caso del mongolfiera per Remax. Eh, utilizzate meno colori possibili? È il più semplice possibile, cioè la, la forma, la figura che date al vostro logo è la forma più semplice possibile o si può semplificare? È leggibile se è ridotto in piccolo? Ultima domanda, è descrivibile in cinque parole il vostro logo? Per esempio se vi dico eh, una mela morsicata sapete di che logo sto parlando, eh, una mongolfiera nell'ambito immobiliare sappiamo di che logo stiamo parlando. Quindi fatevi queste domande analizzando anche il logo che avete già per capire se eh, funziona al massimo. Ho provato a immaginare un'evoluzione del marchio Remax tentando di semplificarlo ancora di più. Eccolo, ho mantenuto in pratica tutti gli elementi identificativi del marchio, cioè la forma della mongolfiera, i colori rosso e blu, lo slash rosso e il logotipo in maiuscolo, il logotipo è la parola Remax. Inoltre questo tipo di forma, la goccia rovesciata, mi ricordava un altro simbolo che vediamo spesso nelle mappe delle nostre città, che è questo. L'icona segna posto. Quest'icona potrebbe essere utilizzata nella comunicazione interna ed esterna per indicare le sedi REMAX oppure le case gestite dalle agenzie. Cosa ne dite? Funziona? Bene Cristiano, allora ti ringraziamo per la tua cortesia e disponibilità. Eh, ti aspettiamo quindi con ansia per il prossimo hangout, sempre su giardopaterna.com. A presto!